Oh, lo ridico anche in questo video per comprarvi le scarpe dovete guardare la, la misura americana quando vi diciamo stesso numero dovete guardare la misura americana di quella che avevate prima e di quella che andrete a comprare ieri è venuto a casa mia andrea per fare come al solito l'unboxing abbiamo recensito velocemente due prodotti uno molto interessante per i pettorali per le spille per i pettorali da gara un secondo Comunque interessante. Il video è stato intermezzato da una serie infinita di cose. Comunque eh, cercherò di raccontarvi nel corso del video stesso quali sono le mie opinioni in modo tale che poi possiate avere una visione completa di questi due prodotti. Sappiate comunque che nei prossimi giorni durante la settimana avrete nuove recensioni davvero interessanti. Quindi lascio la parola ad Andrea. Vediamo cosa ci racconta. O oh, è tutta con filtri buongiorno andrea mi hanno detto <ride> che nei reels io e te siamo molto molto bravi oggi ne faremo uno ad ogni modo iniziamo come al solito nel weekend partendo da un piccolo unboxing stai attento che il coniglio ti sta mangiando i piedi stai attento eccolo qua eccolo qua no Dai, no, qua. no no no no! <ride> c'è un cellulare in mano eh, adesso io voglio vedere i messaggi di chi ci ha scritto che nei reels uh, andiamo via bene ma mi sa che è una bugia che ti si appena inventato. Oggi la devo aprire, aspetta che ho le chiavi. Ma che maglietta ti sei messo, No, giusto per eh, capire? La maglietta sembra quella di Paccio Herrera di, di Narcos, hai presente? Sì, sì, sì, ho presente. Hai ma... guardato Narcos o me lo stai dicendo solo per educazione? Ma lo sto dicendo per farti piacere perché ah, come okay. sai io sono vecchio. Il problema di Paccio è che aveva gusti differenti dei miei, ma vabbè. Ma il coniglio mi sta mangiando il tavolo da ping pong o forse anche il... Io mi mangerò il tuo coniglio prima o poi. Ma sta ingrassando eh comunque. Non... Infatti, oh là, è stato facilissimo da aprire. Ah, plastica. Ma che cos'è no? Eh aspetta un attimo. Qua non ti ho detto di chiudere gli occhi perché comunque giustamente tra poco ci sarà la scarpa da aprire e eh. questo sarà molto più difficile. Bebop, sono le eh, calamitine per, per i pettorali Ma le userai domani alla gara oppure no? Beh, potrei testarle domani, no? Aspetta eh... Oddio, questo cos'è che Ah, queste è per, per metterle via e non perderle, Max Queste sono le spillette blu per la maglia dell'azzurra quindi queste le potrei usare io ma sì. puoi prendere tutto te, sei il, sei il mio boss, quindi giustamente devi prendere tutto te. Che io sia il boss era sicuro. Guarda qua quante ce ne sono. Quelle gialle con lo smile sopra, queste le userai te. E quelle nere che potresti usare sempre te. Io direi che userò quelle... Oddio, guarda come si attaccano forti. Le, le proviamo domani, così se perdo il pettorale l'ho perso e basta, mi squalificano. Eh, sono... Curioso di provarle, già qua dietro dice non più fuori nella maglia tecnica. In effetti, la mia canotta dall'azzurra io che gareggio abbastanza tanto, ce ne ho due e sono tutte e due distrutte. Potenti, leggere, facili e veloci da applicare, adatti a molti sport, garantiscono massima tenuta in tutte le condizioni e materiali. Quindi domani la provo sulla mia canotta dall'azzurra, Mi sembra che pesino relativamente poco. Uh, niente dai domani faccio una mezza prova tanto mezza maratona forse domani piove quindi direi situazione estrema forse la più estrema era farsi la maratona uh, con la pioggia vabbè domani proviamo con la mezza e vediamo che succede tra l'altro nei prossimi giorni esce il video un mese alla maratona e poi soprattutto uh, so che ci sono grandissime novità per il canale ma questi bebop li consigliamo, metto qua sotto come comprarli, adesso ti mando però il secondo pacco che è una scarpa molto innovativa però non rimanere sorpreso se non è uno dei marchi più famosi e di, di questa scarpa eh, è stato lanciato appena da pochi giorni un modello, mi è arrivato da Amazon, te, te lo lancio. Aspetta, aspetta, aspetta, io non ho capito questo come si apre Max, lo vediamo poi. <ride> Vedi tu. Vabbè, dai, poi lo vedo. E eh, tanto facciamo credo settimana prossima a questo punto la, la mezza recensioncina di come sono andati, perché io li provo, domani ti tocca uscire con un pettorale anche te a fare le salite, magari così lo testi in Per quanto riguarda le spille sono prodotte da Bibap in Italia, pesano circa 3-4 grammi luna, quindi eh, intorno ai 18 grammi per essere utilizzate sul, sul pettorale. Tra l'altro Andrea ieri ha proprio vinto la, la mezza maratona e ovviamente le spille non gli sono cadute. C'è ovviamente, dal mio punto di vista, una ragione per non utilizzarla, ma soltanto se siete molto conservativi, perché la spilletta tradizionale è quella che ovviamente ci ricorda l'atletica, ma altrimenti in generale, come me, eh, utilizzate la Mont Blanc eh, stilografica Altrimenti, secondo me, queste spille valgono davvero uh, la pena. Dai, va bene, io domani secondo me potrei andare al lago di Varese. Non, non vengo a gareggiare perché sono vecchio, non posso gareggiare due volte di, di fila. Comunque, vabbè, eh. va bene, va bene, ti mando il secondo pacco qua. Le regole del gioco sono sempre le solide, tra l'altro il nostro coniglio sta saltando. Eh, non devi guardare di che scarpa si tratta la devi toccare, devi dire quanto pesa e eh, soprattutto quali sono le caratteristiche poi magari ti faccio correre, ciao! la devo accarezzare Arca. questo è facile, parti con il countdown aprire qua mi sembrava già quasi aperto conoscendoti pensavo che l'avessi aperta, invece no, non l'hai aperta Minchia. allora, sono scarponcini da trekking mi sembra che pesi abbastanza. È davvero una scarpa innovativa, però ovviamente un po' diversa rispetto al solito. Allora, dici sempre che sono innovative. Mi insega, questa pesa un sacco. Zanzare ovunque. Madonna. Beh, ma in questi giorni, comunque, adesso che il tempo sta peggiorando, bisogna anche testare cose, cose innovative. Allora, questa non la posso mai indovinare. A parte che ti direi che non mi sembra neanche una scarpa da corsa vabbè se vuoi ti, ti, faccio aprire, ti faccio aprire gli occhi e non lo indovinerai mai quindi siamo d'accordo che non è una scarpa da corsa non è una scarpa da corsa ah, e ecco. soprattutto è il eh... balordo no no no no no no. no. Qua, qua bisogna dire è un nuovo progetto di Timberland che eh, è entrata nel mercato running o comunque a leisure, eh, ossia di colori quali Magari non corrono ma pensano di utilizzare le, le scarpe per, per piacere. Beh non dai, so. provatelo un attimo e poi dopo ti facciamo anche una. Ti, ti filmo con una piccola corsetta. No, direi che la piccola Assolutamente, corsetta. Assolutamente, la questo. piccola corsetta quella, quella ci vuole. Con la piccola, cos'è che è? misura? 27. È 9 o 9,5. e mezzo. 9, 9. 9 o, oh, lo ridico anche in questo video, per comprarvi le scarpe dovete guardare la, la misura americana quando vi diciamo stesso numero dovete guardare la misura americana di quella che avevate prima e di quella che andrete a comprare questa va bene a me se andate a guardare la misura UK e quella EUR cambio per ogni, per ogni marca di, di scarpe tipo uh, chi è che è? ASICS uh, mi sembra che abbia 42,5 Nike per me è 43 e per Adidas è 43 un terzo ognuno cambia, quindi ricordatevi la misura americana questa qua è una misura americana di Max ma sta comoda anche a me perché la verità è che la scarpa da passeggio eh, la prendo mezzo numero più piccola e cosa ne pensi di questa scarpa? che me la sento pesantina al piede me la sento anche abbastanza calda questa qua forse è una scarpa da utilizzare in autunno massimo primavera in inverno no, perché se piove si infracica tutta. E per una camminata veloce le utilizzeresti? Per una camminata veloce io non le utilizzerei, poi se davvero le hanno fatte per quello io non le utilizzerei, eh, perché camminata veloce me la vado a fare con un'altra scarpa. Senti, ma camminata veloce il tuo amico inca camminatore incallito non le utilizzerebbe mai. Queste. le potremmo mandare, eh, se non sappiamo che è numero ha però lo ringraziamo perché comunque giustamente mi fa sempre il tifo e quindi questo lo apprezzo particolarmente. È bellissimo perché Max sbaglia a caricare un'attività tipo è andato da qua al box e lui gli risponde sì, sei stato bravissimo oggi Max. Va bene grazie Andrea, Vabbè, adesso ti faccio fare una corsetta e poi magari gli aggiungo un pezzo alla fine di questo video anche perché non faremo la recensione completa, però sappiate che Timberland ha lanciato questi modelli per proprio permettere a noi amatori di correre in maniera piacevole e comunque sono scarpe davvero interessanti va bene grazie andrea ciao alla prossima ciao, ciao. alla prossima tra l'altro sarebbe davvero molto elegante se vi iscrivesse al canale per non perdervi ulteriori recensioni anche perché nei prossimi giorni vi preannuncio grandi novità anche a livello tecnologico per quanto concerne la scarpa stiamo parlando di un una scarpa Timberland da ginnastica non necessariamente per correre si chiama Progetto Oxford e la scarpa pesa 335 grammi e secondo me può essere in effetti utilizzata per camminate ed è molto elegante ma al tempo stesso permetterebbe eh, di correre abbastanza forte nei prossimi giorni. Vi sfido a indovinare quanto ci metterò a correre 10 km con queste scarpe, metto il link qua sotto e se riesco vi farò un video dedicato. Chiaramente non pensavo di far correre Andrea con queste scarpe, lui è davvero un talebano, io comunque nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima, ciao!